Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e come vedete vi ho mentito, non sono arrivato a 67 stelle all'ultimo file sono arrivato solo a 62 quindi oggi supereremo il mio file di ispezione. Ma comunque eh, eh, vabbè Luigi sta a dolceate comunque eh, Sapete quando la gente dice io questo video non lo volevo fare? Beh, questo è il contrario, io questo video lo volevo fare perché se succede una cosa esilarante alla fine eh, lo volevo commentare assolutamente. Ok, Galassia Dolce Ape c'è la stella di Luigi che no ora non può più essere verde. Perché li abbiamo già catturati tutti. Per fare questa cosa ci metto sempre un sacco di tempo. Perché Luigi sta sull'albero lì sopra, quello che vedete lì vicino al Nell che ha detto lui magari qua non inquadro, riesco ad inquadrarlo no. uh, vabbè comunque sta sull'albero che si può raggiungere quello lì che si può raggiungere solo su con uh, il Mario Ape però è difficile raggiungerlo perché molto spesso il volo non è abbastanza Infatti bisogna mettersi in una posizione buona, che non è questa. E anche se fallite è molto difficile recuperare perché è molto lontano. E quindi io muoio ogni volta.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 Ora provo ad arrivarci da questa. Eh, da questa parte, però comunque non ci arrivo. Ci sono quasi, ma non ci arrivo. Credo che il prossimo tentativo sia quello giusto, se non muoio a caso. Perché se. Credo che a questo punto so già dove andare. Perché io questa galassia l'ho già fatta, cioè la, vabbè, la galassia voce Ape l'abbiamo già fatta io e Darmmank, però da solo l'ho già fatta nel file di però questa missione di Luigi. Infatti è l'unica stella che non ho ancora preso. Ecco fa niente. Quell'insetto dovrebbe morire però no. Que cioè quel praticamente Luigi si è messo sull'albero perché aveva paura di quell'insetto. E noi l'avremmo dovuto uccidere, solo che ora si, si è buttato giù lui. Quindi, um, quindi Luigi dirà come vedete ora, l'insetto è sparito, non... Uh, Mario è sconfitto l'insetto. Oh. Ah! Ehi fratello, quell'insetto è sparito. Prendi la super stella e scappiamo. Come yeah. sempre si toglie il nunchuck. Sbrigati a riportare quella superstella, vabbè, indietro. It's a me, lui. Ok, ora possiamo tornare alla galassia. Al, al bagno. A prendere. cioè a, a uccidere il boss. Il bloccare in il numero 5. E anche qualcos'altro. Però prima si fa la galassia uh, speciale. Che ora, no ora non. Cioè, ce n'è solo una, cioè quella quella normale, mentre, no, mentre prima ce n'erano due e quelle due erano quella normale e quella del, quella della sfida quelle, vabbè le, le, eh, quella, quella la mania quella con la palla con dentro la stella e Manta Serp. Galassia Dolce do arrampicata sale in cima Mario Ape qui bisogna salire fino in cima grazie a Mario Ape e in, in, quegli esagoni da alveare non so come descriverli cioè, sono gli esagoni che formano l'alveare anche se di solito uh, quelli gli esagoni sono sono uh, come dire vuoti cioè c'è solo il contorno dell'esagono come avrete intuito questa galassia io non l'ho mai fatta um, visto che avevo soltanto 62 stelle e qua eppure qui ne ho 62 però, però no, non perché non mi andava di farla, cioè ci ho provato però almeno ci sono riuscito. comunque qui non abbiate paura se fate lo schianto a terra andate andate verso l'alveare non verso sotto quindi potete farlo se siete sicuri di qualcosa quelle mini stelle non le prendo perché no come vedete lì si bagga l'ombra del, della, della stella arancola e anche lì stavo per morire però sono stampato grazie al il potere dell'amicizia no il potere de del fatto che la, la stella lancia un Xbox gigantesca vedete quando faccio lo schianto a terra vado direttamente sul sull'esagono Quindi nessun problema per chi adora fare lo schianto a terra. Ora se fate lo schianto a terra vi buttate giù. Se vi allontanate troppo po eh, pot potete perdere eh, cioè potete uscire dall'atmosfera, tra virgolette, di questo pianeta e quindi buttarvi giù nel vuoto. Bene, ora andiamo a sconfiggere il boss che ovviamente è Bowser perché uh, già pure nel mondo 2 c'è Bowser e si deve sconfiggere tre volte, ci sono cinque mondi e l'ultimo è il bla bla bla. Capito? Io no. Meglio se non avete capito tanto è spoiler e poi si legge dal titolo Materia Oscura di Bowser che poi non c'entra niente con il livello a parte il fatto che c'è Bowser Materia Oscura di Bowser Termiamo il Re malvagio. Non ve lo spoilerà così come, come ve lo deve spoilerare Ma non capisco perché ci mette molto a morire Così tanto Ci mette un sacco a morire Mario Dentro il veleno Cioè tipo si, si immerge prima tutto E poi E poi si dissolve dentro il veleno Boh. qui bisogna stare attenti a non cadere nel veleno perché è molto pericoloso e, ed è molto facile caderci ora arrivo fino a zero vite e poi eh, smetto di morire nel veleno Senti che lì c'è una parte di veleno, quindi potrebbe uccidervi, uccidervi, per sbaglio. Quel blocco vi salva perché eh, in quel... lì, se... questa parte vi serve per eh, abituarvi al... al movimento delle piattaforme nel nella, part, nella parte in cui cioè nelle, nei posti in cui stanno più eh, più eh, gravità, cioè, non so come si chiamano veramente non so qual è il nome scientifico qua prendo una vita perché ne ho solo due e non so cosa succede se entrate in quei quadrati... Non ci è servito saperlo, tanto sono morto nel veleno. Eh, comunque... Non so cosa servono quei quadrati lì... Eh, ...strani. Questi so cosa servono... ...basta... ...vi se... fanno andare... ...giù. Ma quelli, quelli blu dentro il veleno cosa servono? E inizio di nuovo della, della musica di, del castello di Bowser, cioè del castello tra virgolette. Né questo né quello di Maritza. Uh, in Mario 64 appunto ok se non ho messo bene l'audio uh, stav probabilmente stavo uh, fuori tempo ecco questa è la parte in cui stanno più gravità infatti qui Qui se si cade c'è il veleno. Come se Mario, non... probabilmente Mario ora ci ha fatto l'abitudine a cadere nel veleno. Ok, non è state... state nel punto in cui potrei... Grazie Mario Morto, ci hai fatto... fatto... Mi... Non mi hai affatto interrotto. Vabbè. <ride> non so neanche io cosa sta succedendo allora cercate di stare nello stesso punto in cui nel, nel punto in cui si sia ha... Mario mi fai spiegare allora cercate di stare nel, nel punto in cui sia la prima che la seconda gravità vi fa stare sulla piattaforma in quelle piattaforme a forma di eh, blocco da trevis Tipo questo perché potete stare sia. Ah, potete stare sia lì che. che nella... Nella... Cioè, nella gravità verde che nella gravità bianca. Capito? Non ve lo rispiego perché. mi ha. mi ha interrotto fin troppo Mario ora zero vite, Ve vediamo se muori mo intanto qui stavo davvero rischiando di morire infatti qui non si meglio se non state qui, state così così potete stare sia nella nella gravità blu che in quella verde sei fortunato che hai preso la vita madonna mia Di la vita e non morire no no che sta facendo ok ma l'ho spiegato Mario ok ora sta facendo il bravo e sta nella posizione giusta per la gravità già, uh, rosa c'è qualcosa che non mi spiego cioè qua libero di sfavillotti e mi dice cos'è queste scale? come le create sfavillotti? io sapevo soltanto che si trasformassero in stelle non, non che creassero scale da nulla scusami fai una sala fino alla principotta Peach per favore Uh, già qui si sì. già qui il tuo nemico di sempre Mario farò col colare a piccolo universo intero uh. bene qui è uguale alla, alla prima battaglia di Bowser alla fine al terzo colpo ehm um, bisogna colpirlo due volte oh no qui il in un ciò che mi sta dando un sacco di fastidio perché praticamente mi non mi fa muovere mi, e poi mi lascia così, così. Cioè, lo, lo tolgo lo rimetto e di nuovo fuori. mi ha già tolto la la cosa, l'espansione la, di vita almeno la maggior parte delle volte lo prendo Bowser quando rotola Visto che è un pianeta molto piccolo le fiamme prima di sparire fanno un giro del, del mondo e fanno venire. Gli spots della coda e del guscio di Bowser sono gigantesche da parte. Quando ci sono le onde d'urto è molto meglio stare su quelle piattaforme verdi. Anche se Bowser... Eh, in questa parte Bowser, praticamente eh, bisogna schivare ogni volta Bowser per... Eh, bisogna schivare ogni volta Bowser per eh, fargli fare il salto enorme per, per farlo cadere nella lava, ma io sono morto quindi... Yay. battaglio fino alla, alla terza fase della battaglia eh, buona e come vedete come vedrete vabbè qui questo è, è, è l'altro la, podo di Akita, in cui eh, si incontrano le le fiamme ok qui c'è Bowser che viene rispinto dagli spin fatti contro i suoi spin ora nella terza parte fa due volte il fatto schianto verso quello che serve per, per, per sconfiggerlo eh, però lo fa soltanto quando quando tutti i suoi cioè, sping non, non vanno a stagia Ok l'abbiamo sconfitto finalmente Go Il tuo nemico di sempre E anche se sembra che stia si, solo giocando in realtà Sto portando a termine il mio piano mi spiace per te amato. Ok. Abbiamo preso l'ultima megastella o oh, come cacchio si chiama? Hai ah, ottenuto una qualcosa che non mi ricordo più, no? Megastella. E ora succede la cosa che mi fa più ridere di questo video. La si è completata, sì. Ha scoperto sei nuove galassie, cioè tutto il mondo 5 è una galassia nuova. Oh. Abbiamo individuato il luogo in cui si trova la tua cara amica. Qual è il disco ai tuoi piedi? E ad appare il numero di stelle che ci mancano per... quella è l'energia delle superstelle necessarie per raggiungerla? Il centro di un universo. Beh. Mm. Quando giungerà lo allo zero l'osservatorio cometa ri riavrà ah. così potremo raggiungere il centro dell'universo. Vuoi salvare il gioco? Sì. Ma questa non è l'ultima cazzo. Mm -hmm. È stata ripristinata dall'osservatorio cometa e adesso. Adesso eh. Verrà come una Cella spaziale. Abbiamo preso tutte le, le, le, le super stelle dirigi verso il centro dell'universo no praticamente abbiamo preso tutto il necessario per andare all'ultimo livello del gioco eh, quindi vi lascio così però continueremo il mondo 5 la prossima parte e eh, vabbè iscrivetevi eccetera eccetera